Ragazzi, sicuramente che mi oggi in questo nuovo video Quest'oggi è un video reaction che non portavo da un bel po' di tempo, reaction è una canzone soprattutto oggi è uscita, pizza kebab di Gali, penso che sia una delle più attese del momento poi questi cazzo di capelli non mi si mettono giù quindi non ci posso proprio fare niente, Raga, è una cosa fantastica, non l'ho ancora ascoltata però è bellissimo sto vedendo qua la copertina che non... la copertina è molto figa, moltissimo poi c'è Toy Story dietro e Michael Jackson sopra, cos'è? poi la pizza, appunto pizza a sinistra però non vedo il kebab, non so se è uscita su youtube spero di, di sì, ho messo qua il pizza che va per testo dei galli, giusto per vedere le parole e eh. a primo impatto sembra una cosa bellissima. Venite una notifica da pochissimo su Spotify e speriamo ce da su Spotify, credo immagino, non lo so. Credo che sarà una cosa fantastica, quindi noi la andremo in questo momento proprio subitissimo a sentire. <ride> Ragazzi, siamo più bello, più. Iniziamo bene, iniziamo bellissimo. Iniziamo bellissimo. Beh ovviamente è sempre prodotto Charlie Charlize Che poi si cazzo, dei camilli Beh ragazzi Charlie Charlize non posso più di niente È, è figissimo mm -hmm. Questa cosa è il ritornello eh? Questo è molto La che si cielo così bianca, eh? fa molto pensare Ci ha fatto veramente non È la roba mm -hmm. Bello Senti senti Ah. Raga, è bellissima, veramente bella. Ha molto significato questa canzone, soprattutto quando dice razza sia bianca che sia nera. Il flow, fantastico. Produzione Charlie Charlie, se niente da dire, fantastica pure quella, perché ormai Charlie Charlie è... Se... Credo che sia il miglior producer che è stato nel 2016. Poi su questa canzone ha un flow fantastico, E piccole annotazioni dopo, e, dopo le rime fantastiche. Però, raga, è veramente, veramente bello. Poi, comunque, in ogni sua canzone, se ci avete fatto caso, mette sempre le cose che sono in tendenza... E tipo Quindi da Pokémon Go Anche diciamo Passato Sa poi fantastico Quando dice fuck Dopo sto Fantastico quel pezzo lì è uno dei miei preferiti Di questa canzone E non lo so raga Vi <coughs> prego Ascoltatela Andatela a sentire Su Spotify Se non avete Spotify Fatevelo perché è fantastica Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Iscrivetevi a tutti i miei social Quali so Instagram Facebook E YouTube E lasciate like a Questo video Fatemi sapere sotto Nei commenti Tutte le canzoni che Usciranno Così da fare anche altre recensioni Sono Ritornato, sono ritornato. Infatti, questo qua è il primo video dopo due mesi. Perché, non so, in questi due mesi calcolato che ho fatto un botto di video. Infatti, usciranno un bordello di video. Sono già tutti programmati. Mi è andata anche via la voce, quindi fantastico. Con i miei capelli bellissimi, il ciuccetto blu ancora di più. Guardate che bello il mio ciuccetto blu. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. E bella, ciao.